mi presenterei giovane, Dio, <ride> Ma mi, present mi presenterei volentieri come eh, quello che Ignudia accettò come collaboratore nel anno 1953, salariato permanente, si chiamavano così allora, non salariato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 Desiderio di muoversi dal vecchio mondo che aveva toccato i grandi risultati, il settecentesco, com'è questo, la pinacoteca, il museo, l'educazione, le chiese che ti affidano il loro patrimonio al di là del culto e della religione. I musei sono un'invenzione che la chiesa fa straordinaria contro ogni sua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 Oggi però il tema è più difficile perché dal museo siamo passati all'ambiente e l'ambiente è una gara più dura ancora.